Lo so, lo so, il titolo di questo video è sbagliato È vent'anni che te lo dico che è un deficiente Tu mi dici no, è un momento, passerà Il problema è che se dicessi o facessi qualsiasi cosa legata a quello Non potrei monetizzare il video Senti, a pezzo del merda, io vengo da Fiano Romano, capito? E non monetizzando il video non potrei pagare i miei collaboratori Non guarda in faccia l'italiano e parla con chiarezza A cui tra l'altro devo comunicare che non ho i soldi per pagare quindi... Mi state dicendo che sono qui a Piratis? No, non, non esiste Basta, assolutamente, basta No, no, no, non esiste, non esiste Cioè, non, non esiste proprio Ups cioè. Qualche giorno fa vi ho chiesto su Instagram questo L'8 marzo inizierà ufficialmente il periodo dei 100 giorni E non lo so, voi avete pensato a qualcosa? Anche se il periodo è un po' quello che è Vediamo insieme cosa mi avete risposto Lo foco! Innanzitutto, cosa sono i 100 giorni? Iniziamo benissimo Beh, non è che io adesso posso fare lo spiegone con gli schemini per dirti che cosa sono i 100 giorni No! Schema! Come potete vedere dallo schermo super chiaro e dettagliato, con festeggiare i 100 giorni si intende quel periodo di 100 giorni che vi separa dalla maturità. Alcuni girano per le strade raccogliendo soldi per un viaggio. Ma non chiamava elemosina! Te. Aperitivo, o meglio, sbronza collettiva con i professori, così magari ci prendono in simpatia. Tutto molto bello, ma... a distanza. <susurra> Buon 100 giorni, prof! Auguri a tutti Che imbarazzo Qualcuno cosa basta che si beve Vedo che tu già hai iniziato eh amico mio Questa volta lo devo dire Sei ubriaco Dignitosamente brillo Spararmi siccome ho sette materie sotto e devo fare la matura Vabbè dai hai ancora un anno di tempo per prepararti per i 200 giorni Io te la spacco con la testa ma dammi un motivo Cattivella questa sì Per i 100 giorni De Luca ci ha messo la zona rossa Emoci con la lacrima Sai cosa? Non te ne curare Mancano 100 giorni 100 giorni dall'inizio della tua vera vita Una vita piena di soddisfazione e di ricchezza Credo che ci siano aspettative francamente esagerate No, no, no, no non cominciare a mettermi ansia, bro Scusa, bro Vai, eh, dal pane Puoi dirlo forte, Sammi Sprizzettino tattico in videochiamata con le amiche perché siamo in zona rossa <ride> Ma vi ricordate quando potevamo uscire dopo le 22? <ride> A voi mancano gli aperitivi con gli amici? Fatemelo sapere nei commenti Videochiamata con tutti i tuoi fan Ma a turno Non accadrà mai Vabbè oh dai, se proprio insisti Ci vediamo lunedì 8 marzo alle ore 15.30 qui in live Quindi per prenotarvi E prenotatevi qui Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like Iscrivervi al canale e anche al canale youtube di scuola.net sì, sì, certo, Perché lì ci saranno dei miei video inediti sì. Ehm... Niente, ho detto tutto, quindi link in descrizione. Signora, i limoni, signora!